Dell'intuizione non si può dire niente, però a me è stato insegnato che può essere svegliata, sviluppata, potenziata, amorevolmente disciplinata a crescere. Quando vedo che io non sono il mio passato, non è importante fingere di avere un altro passato o cercare di dimenticare il passato, cade da sé. Quando vedo che non sono la mia storia, che il mio passato è il contenuto di qualcosa, ma il contenitore è qualcosa di trascendentale, allora uso questo termine forse questo i mistici intendevano per bruciare karma non qualcosa che devi veramente bruciare ma qualcosa che realizzi non essere te non è tuo non c'è un combattimento contro qualcosa a sostituirlo con qualcos'altro c'è semplicemente vedere che tu sei qualcosa di completamente diverso vedere questo primo non è spiegabile secondo ha un valore immenso perché non ti può essere dato il Buddha indica la luna e dice, posso solo indicare la luna. Solo un dito che punta alla luna. Ed è bellissimo. Queste sono le tavole zen. Sono dieci, sono dei dipinti meravigliosi. E partono da un contadino confuso, ha la testa da una parte il corpo dall'altra, fino a un contadino che arriva all'illuminazione, cavalcare il toro, e fino a un contadino che trascende l'illuminazione stessa. <ride> e le ultime due tavole aggiunte dallo zen torna al mercato torna alla vita quotidiana fare qualsiasi cosa facesse non fugge più dalla vita ma non è più la persona di prima e queste semplici tavole vedremo che hanno a che fare con le nostre paure le nostre difficoltà tutto ciò che dobbiamo lasciare andare con un lavoro semplice ma estremamente profondo che tocca le paure anche il modo in cui respiriamo soprattutto nelle prime ovvero per risvegliare un'energia che ci aiuterà ad andare oltre e chiudo con questa cosa bellissima di un ideogramma, io sono stato diverse volte in Cina a fare Kung Fu in delle scuole, in dei templi, in dei posti bellissimi, con dei maestri meravigliosi. Queste pratiche di Kung Fu intese come via iniziatica, non te gonfio de bot, dammazzo de bot, eccetera. <ride> sì. E mi colpì vedere che l'ideogramma del Buddha sono due ideogrammi. E così una persona mi disse una cosa bellissima. Io, se lo dico in italiano, Buddha è una parola. No? In Cina invece sono due ideogrammi. E sapete perché? Un ideogramma vuol dire uomo. L'altro vuol dire no. Io non so spiegarmi bene. Se mi spiegassi meglio ti stupiresti. Le mie parole sono limitate e la mia capacità di insegnare non è eccelsa. Perché il buddha vuol dire uomo no aspetta lo so Perché il buddha nega l'uomo no è solo un ideogramma no <ride> lo dico così è possibile che quando vediamo l'atomo vediamo solo il nucleo e gli elettroni e non quello che la materia non è è possibile che quando vediamo il cielo vediamo le stelle e non il vuoto tra le stelle è possibile che la parola l'ideogramma antico cinese vuol dire Buddha vuol dire uomo, no ha a che fare con tutto ciò che l'uomo non è, nel senso che ha, ha emozioni ha pensieri, e ha invece a che fare con quello spazio vuoto tra le emozioni tra i pensieri è che noi ci illudiamo di raggiungere la buddhità con pensieri belli, con emozioni profonde mi seguite? se lo trovate offensivo vi chiedo scusa ma questa è a mio avviso la via mistica, tagliata su misura per un'epoca moderna in cui usiamo anche la fisica moderna per intuire delle cose. Le ultime tavole, dal cerchio vuoto in poi, hanno a che fare con la parola uomo? No. E infatti non c'è più neanche l'uomo. C'è la fine, ma sono in due e vedremo che non è né uno né l'altro ma entrambi. Quello spazio di coscienza che non è la tua coscienza, ma è una coscienza nella quale noi siamo immersi e viviamo da cui il simbolo pesce dei cristiani delle origini. Sapete che uno dei simboli dei cristiani dell'origine era un pesce? Perché indicava il fatto che anche se non lo sappiamo, noi nuotiamo nella verità come il pesce nuota nell'acqua. Non è bellissimo? Tutto questo non può essere capito, ma può essere intuito. E quando intuisci una cosa, non è qualcosa che hai, è qualcosa che sei, non ti può essere tolto. Un'opinione ti può essere cambiata. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Che ve ne voglio parlare stasera eh, oggi oggi pomeriggio? Perché la cosa che venne fuori, cari amici, è che praticamente la materia, questo tavolo, è praticamente tutto vuoto. È una cosa che tutti voi avete sentito, no? E non so se sapete che è il 9,9,987% vuoto, lo ripeto, 99,987, che facilmente si approssima al 99,99 99. Questo vuol dire che il 99 99,99% della materia, il corpo, la sedia sulla quale sedete, il pavimento, il tavolo, è vuoto. No? Qual è la cosa incredibile? È che la fisica, cari amici, ho fatto vedere questo esperimento perché vorrei farvelo notare: può misurare non il vuoto. Cioè, le particelle, quando Rutherford chiedeva chi sei tu, come Ramanamashi, tirando delle particelle alfa addosso agli atomi, le particelle gli tornavano indietro solo rimbalzando su qualcosa. Se noi illuminiamo con dei fotoni, con degli esperimenti di fisica anche più moderni, se noi facciamo delle misure, cercate di seguirmi: noi misuriamo solo qualcosa, non misuriamo il vuoto. Sapete come funziona un radar o chi di voi va in barca, visto che avete un mare bellissimo qui vicino, l'ego scandaglio, no? L'ego scandaglio tira delle onde che rimbalzano e tornano su, in base alla velocità di andata e ritorno, con un calcoletto, con la densità dell'acqua, si scopre a che profondità c'è stato il rimbalzo. Ma se le onde non trovano niente su cui rimbalzare, vi dirà che non legge. Perché vi faccio un esempio quasi banale? Perché come lega scandaglio per chi ha una barca, o come radar, noi possiamo misurare solo delle cose concrete, non il vuoto. Non so se mi seguite. Un'onda l'ecoscandaglio rimbalza sul fondo, i nostri metodi di misura anche più recenti, non solo dei primi del novecento rimbalzano, tra l'altro perturbandoli, ma lasciamo perdere, sugli elettroni, sui nuclei, su piccolissime particelle della fisica, diciamo, attuale che è interessantissima, ma non sul vuoto assoluto. Questo vuol dire che attualmente la fisica può occuparsi solo di ciò che la materia è e non del vuoto misterioso che vi è dentro e che compone la gran parte della materia stessa. La domanda successiva, se la fisica si accorge che questo tavolo è fatto di atomi, ma per una piccolissima parte di atomi, no? 0,01, cioè di materia, e non può dire niente sul resto, questo vuol dire che la fisica per il 99,99% ,99 non sa che cosa è questo tavolo, è possibile che quel vuoto sia la coscienza, e ecco perché non può essere misurata. Non sto dicendo che è così, mi sto solo ponendo delle domande, e nel pormele passerò dalla fisica moderna agli antichi Veda e vi leggerò una piccola parte del Kena Veda. Sono quattro righe, ciò che non può essere visto con gli occhi, ma per cui gli occhi possono vedere, sappi che solo quello è Brahma. e non quello che la gente qui adora. È in un tempio, no? Ciò che non può essere ascoltato con le orecchie, ma per cui le orecchie possono ascoltare, sappi che quello solamente è Brahman, lo spirito, e non quello che la gente qui adora. Ciò che non può essere pensato con la mente, ma per cui la mente può pensare, sappi che quello solamente è Brahman, lo spirito, o non quello che la gente qui adora. No? Mi, mi colpì molto una volta eh, sentire Cartolle questo maestro che amo molto, che ne parlava. E ne riparlerò in maniera un po' diversa perché voglio incarnarlo nella cosa che stiamo vedendo. Se andiamo la notte in spiaggia, ci sdraiamo e in silenzio guardiamo le stelle, vedrete galassie, meteore, pianeti, stelle, luci meravigliose, e se quietate un po' la mente, azzitite del telefono, scendete in uno stato in cui il cuore batte più lentamente, vedrete quanto tutto questo è bello. Però c'è qualcosa che non vedete direttamente, ed è il vuoto tra le stelle. Tu il vuoto tra le stelle non lo vedi, ma lo intuisci, ma non lo puoi vedere. Lo spazio può essere definito come l'assenza di qualcosa, non come qualcosa. O no? Quindi, noi stiamo vedendo qualcosa che non può essere visto, ma lo stiamo intuendo. Mi permetti di fare un piccolo salto, se non ti annoio? Che cosa vuol dire conoscere se stessi? Se io posso vedere solo le stelle e gli elettroni, quando io vedo le mie emozioni, i miei pensieri, io sto vedendo solo quello che io ho, o sto vedendo quello che io sono, vedete ogni tanto mi scrive una mail un fisico, anch'io sono un fisico, come ti permetti di paragonare queste cose? Io trovo che farsi domande sia buono, e mi permetto di saltare, questa è stata la mia crisi personale, abbastanza risolta, non se te daremmo il mozzico sulla spalla se non l'avessi risolta, tra la fisica e la spiritualità, no? cioè unire in un cammino personale delle cose che sento profondamente legate anche se vai da un fisico e parli di queste cose uno che fa il fisico e ti guarda male e se vai da uno spiritualista quasi mai ti guarda male perché ha più a che fare con le tue emozioni con i tuoi pensieri ti dirà che devi superare delle certe emozioni devi avere dei pensieri migliori non vi offendete bla bla bla ma perché non viene mai posto l'enfasi sul fatto che questo è qualcosa che io ho ho delle idee, ho delle emozioni ma chi sono io? Voi saprete la storia, io, io da ragazza amavo tantissimo Tony De Mello, no? E Tony De Mello fa questo esempio, estremamente semplice, no? Dice, quando voi dite a una persona chi siete, non potete dirglielo, no? perché sono un ingegnere, sono una casalinga, sono una mamma, sono un papà, questo è quello che tu fai, no? In realtà noi non possiamo dire niente su ciò che noi siamo. Sono biondo? <ride> no, hai dei capelli biondi, no? Mi segui? Sono fornaio? No, vuol dire che guadagni il tuo pane quotidiano proprio letteralmente facendo il pane ma chi sei tu ecco vedete perché vi torturo con questa cosa un po strana perché a mio avviso oggi nel cosiddetto bla bla spirituale si è perso il mistero il contatto con l'intuizione quindi il mio discorso forse un po scarcinato sgangherato vuole invece riportare l'attenzione sul fatto che certe cose non possono essere capite e non bisogna neanche parlarci troppo Possono solo essere intuiti. Ho scritto un autore di libri, come ti permetti? Ho detto, guarda, semplicemente ho detto la mia. Non funziona. La meditazione è un'altra cosa. Non è chiudere gli occhi e ripetere una cosa finché si realizza. Perché se io ripeto pace e emano cacca, io attiro quello. Passo in più: figo, ma allora che devo fare? Tu lo sai, e qui col, chiudo il cerchio sviluppare l'intuizione, che non si tratta di avere pensieri più carini, più spirituali, no, la spiritualità è proprio un'altra cosa. Avere pensieri più chiarini si chiama moralismo, ed è buono. Conoscere te stesso è un'altra cosa. Bene, che c'entra questo col qui ed ora? Io lo so che cos'è il qui ed ora, l'altra volta ho sentito una persona, io ho un karma strano, no? ho sentito una persona, si vive un'altra sola, qui ed ora, fai quello che vuoi fare, bello, figo, molto new age, una cazzata terribile. Perché il qui ed ora non è questo. Che ci vuole? Qui ed ora faccio quello che voglio fare. Io sono libero. Guarda che per essere libero dovrei fare un profondo lavoro su te stesso. Non sei libero perché tu vuoi comprare quella cosa e te la compri. Essere libero è molto più difficile, cari amici. Se non fai un lavoro profondo, trascendentale, veramente duro, senza scorciatoie, non lo sarai mai libero. Qui ed ora... È possibile che il qui ed ora non sia questo tempo, ma l'assenza di tempo. Non so spiegarla meglio, la dico così, spostarsi dal vino alla bottiglia. Che cosa sto dicendo? In realtà il vuoto che vediamo nel nero del cielo la notte è qualcosa che permette alle stelle, al pieno delle stelle, di esistere. Ma non è le stelle. Lo dico così più da fisico, è una potenzialità che permette a ogni cosa di essere ciò che è ok il Buddha parlando della presenza non ha parlato del questo momento ma del fatto che il momento è senza tempo per intuire questo occorre un lavoro profondo e non è qui ed ora sta cosa me la compro Capito? sono sicuro che apprezzerete questa storia ed è di un maestro che amo molto che è stato molto umile nella vita e che è il Mahatma Gandhi lui non amava essere chiamato Mahatma, vuol dire grande anima, però dopo morte è stato chiamato così, ma in vita non amava essere chiamato così, perché era estremamente umile, non saliva in cattedra. Una mamma, con un figlio malato di diabete, andò dal Mahatma, andò da Gandhi, e gli disse, ho portato questo ragazzo da diversi medici, ma nessuno riesce a fare niente. Può lei, maestro, che è una grande anima, fare qualcosa per mio figlio? può dirgli di smettere di mangiare caramelle? La risposta è bellissima, e Gandhi dice, certamente, me lo riporti tra tre settimane. Voi sapete questo, e quando dopo tre settimane la, bam, la, il, la mamma va lì, Gandhi si inginocchia davanti al bambino, io immagino l'amorevolezza con cui l'ha fatto, no? Prende con le mani le spalle del bambino, guardandolo negli occhi, e gli dice... Smetti di mangiare caramelle, ti faranno solo male. Al che la mamma dice, ma Matt, ma perché non gliel'ha detto tre settimane fa? E lui dice questa cosa è meravigliosa, perché io tre settimane fa mangiavo caramelle. Mm. Lo vedi la grandezza che c'è dietro? Pace, pace, pace. Non mangiare caramelle e io le mangio. Emanazione. Emanazione. Gandhi ha fatto tre settimane senza mangiare zucchero, nessun tipo di zucchero, e allora ha detto semplicemente a quel ragazzo non mangiare caramelle, non gliel'ha ripetuto mille volte come mantra, non mangiare caramelle, non mangiare caramelle, no, io sto parlando cari amici della vera spiritualità, tu ti ma come ti permetti, a me è stata insegnata una cosa preziosa e eh, ho il dovere di, di trasmetterla. non me la voglio tirare, so solo, ho solo coscienza di quanto tutto questo sia estremamente vero. Gandhi ha semplicemente detto non mangiare caramelle, ma prima l'ha attuato dentro sé stesso e quindi l'ha emanato come conseguenza.